Dopo il Covid, il Covid è questo mostro, questo Basilisco, Basileum, insomma questo, questo, questo elemento che ci ha portato a una disperazione straordinaria, eh, rinasciamo e anche a livello iconico di immagini dobbiamo trovare immagini nuove, immagini sintetiche, immagini astratte, concettuali. L'Occhio del Basilisco è il titolo dell'evento fotografico di Francesco Maria Rossi, ospitato al Circolo Aurora di Arezzo in parallelo con la rassegna musicale di Voci di Donne. Fotografie quadrate, stampate su carta e fatte, fatte col mio telefonino, quindi in modo molto semplice, però diciamo che hanno uno sguardo nuovo sull'immagine dopo, dopo il covid, dopo questo dramma eccetera eccetera, anche l'aspetto iconico deve essere affrontato nuovamente, quindi sono immagini astratte immagini concettuali che citano se stesse, immagini legate a un concetto nuovo di fotografia, è come se guardassero le cose per la prima e l'ultima volta 25, gli scatti in esposizione io mi sono rifatto alcuni grandi fotografi come Ghirri, come Fontana, come Mimmo Iodice anche questo concetto di sospensione del tempo, di astrazione, questo è un Mosso, no? vedete il Duomo di Arezzo, questa è una foto che si rifà al doganiere, il pittore naif ottocentesco, questo è un vegetale che è sopravvissuto nel cemento di una zona industriale, Insomma, diciamo che eh, sono fotografie che vogliono dare un nuovo sguardo alla realtà che tutti i giorni ci troviamo in, in, in, intorno ma che spesso non percepiamo nel, nel modo giusto, nel modo più profondo. Insomma.